Torna Modena Smart Life, il 27, 28, 29 settembre. Modena Smart Life, 27, 28, 29 settembre. Iniziative, conferenze, installazioni per capire quanto l'intelligenza artificiale sia parte di noi. Modena Smart Life, siamo evoluzione tecnologica.